Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare tre piante della convalaria spettrale di livello 10, esatto, tre posti con tre piante quindi ora basta con le chiacchiere e mettiamoci subito al lavoro dirigetevi qui alla biblioteca e percorrete questo lungo viaggio fino ad arrivare al fiume e scendere prendendo l'ascensore e andando sottoterra. e adesso vi faccio vedere dove esattamente Ecco, quello è il nostro passaggio, quindi utilizziamo l'ascensore, scendiamo giù, mi raccomando, fate molto attenzione, adesso vi faccio vedere dove andare. Allora, quando scendete giù, percorrete questo lungo viaggio, scendete, andate alla vostra sinistra, attenzione alle formiche, state attenti a quei tizi là, i minatori, poi... Qui ci sarà quel bestione che vi lancia delle pietre enormi, lì c'è il mercante. Poi, dirigetevi sempre più avanti, in questo vicolo stretto stretto. E qui c'è il drago da uccidere. Ok, molto semplice. Ripassate di nuovo la parte dove vi spiego dove andare. Ed eccoci arrivati. Qui dobbiamo uccidere un drago. Un drago, vabbè, se stai al primo viaggio e sei di livello basso e eh, avrai difficoltà. Ecco qua, una volta ucciso drago sbloccherà questa lunga porta cioè questa grande porta e all'interno di questo baule troverai la tua prima convalare spettrale di livello 10. Un altro posto dove cercare a Nox Stella. Allora, ragazzi, adesso vi spiego una cosa. Ho dimenticato il percorso da fare per arrivare qui, ma non vi preoccupate, su YouTube ne troverete parecchi come arrivare a Nox Stella. Io intanto vi faccio vedere dove trovare quest'altra pianta della convalaria spettrale. Quindi salite qua sulle scale, percorrete tutto questo lungo viaggio da questa parte. Vaccinate il video per non farvi annoiare. Attenzione anche alla palla là, alla bowling. Entrate qua dentro. E appena aprite questo paule, alle vostre spalle apparirà un'altra palla. Quindi basta sconfiggerla e si apriranno le porte che troverete dietro di voi. Poi un altro posto dove cercare, alla terra dei draghi. La chiamo così perché mio è il gioco, mio le regole. Dirigetevi qui al tempio del drago. Questo è il passaggio dove uccidere il, la mia nemesi, la Sacri quindi qui fate veramente un bel salto. Io qua ho avuto culo. Guardate un po'. Già, culo ho avuto. Dirigetevi da questa parte. Entrate qua dentro. Attenzione al tizio che spuga all'improvviso, che vuole alzannarvi. Saltate qua. Prendete la scala, sempre più avanti, in quel piccolo tempio, all'interno di quella tomba, troverete un'altra pianta della convalaria spettrale. Scusatemi, tanto sembra a Nox Stella, ma quello è il punto esatto dove trovare un'altra pianta. E niente ragazzi, eh, grazie a tutti per questa visione. Se il video vi è stato utilissimo, dove trovare tutte queste piante, eh, lascia like. E eh, niente, attiva anche la campanellina per eh, rimanere aggiornato su altri tutorial su Elden Ring. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione. No, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!